Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog Oggi sto andando a fare un po' di shopping e ho deciso di portarvi con me Eccoci qui ragazzi siamo... Ecco qua dove siamo Sono venuto a fare un po' di compere perché mi servono delle piccole cose Una piccola... Delle piccole insomma, cose che comunque poi vi farò vedere che cosa ho comprato su Instagram Quindi se volete vedere che cosa ho comprato ragazzi... Passate sul mio canale di Instagram e Vi lascio il link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo in questo vlog Ho trovato quello che mi serviva Però adesso ci stiamo spostando in un altro negozio Sempre a fare shopping È un negozio totalmente diverso Farò qualche ripresa all'interno Penso che comunque anche come nell'altro negozio Le riprese non si, non si possono fare Questo non lo so A ah, tra poco ragazzi Eccoci ragazzi, io sono arrivato, sono nel parcheggio, infatti non vedrete tanto perché non c'è una buona insomma, luminosità E adesso vado ancora a fare un po' di shopping, ovviamente all'interno del negozio farò qualche piccola ripresa Sperando che non ci siano problemi, ci vediamo tra pochissimo, ciao! Niente ragazzi, purtroppo non abbiamo trovato quello che ci serviva, quello che volevamo, quindi ora ci stiamo spostando in un altro negozio che è praticamente lo stesso dove siamo andati prima. Si trova in un altro paese, però comunque è sempre la stessa catena. Speriamo lì di trovare qualcosa e se riesco proverò a fare delle riprese anche lì dentro. E ci vediamo tra pochissimo ragazzi. Go, go, go, go. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati di nuovo in questo negozio, è lo stesso negozio ragazzi, soltanto che però è un'altra è una, è una catena, però è un'altra città, un altro paese diciamo, sì paese perché città non posso mica dirlo, e niente spero qui di trovare quello che ci occorre, ci speriamo tutte e due, e poi comunque vi farò sempre vedere tutto quello che prendo quindi non preoccupatevi ci vediamo più tardi ciao ragazzi okay. eccomi di nuovo ragazzi purtroppo niente è andata male non ho trovato quello che volevo che era una piccola pallina diciamo che premendo eh, ti aiuta a contenere lo stress diciamo che ti, oltre a eliminare lo stress ti, ti rinforza anche la mano purtroppo però non l'ho mica trovata e quindi niente, però ho preso altre cose, quindi non preoccupatevi che se andate su Instagram qualcosina vedete. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Noi ci vediamo in un prossimo vlog e ciao a tutti!